Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nostro nuovo video vi presentiamo l'ultimo numero del nostro trimestrale di divulgazione scientifica lobby della scienza e della tecnica. Il numero 54 edizione estiva, giugno, luglio e agosto 2019. È un trimestrale di divulgazione scientifica, ci occupiamo di scienza, di modellismo, di mineralogia, di microscopia, di elettronica e di tante notizie che riguardano appunto la divulgazione scientifica. In questo numero proporremo un articolo dedicato alla stampa 3D, a scrivere col fuoco, quindi la pirografia, a meteoriti, il modellismo si occuperà della costruzione della nave Palinuro, la nave squadra della Marina Militare Palinuro, in elettronica ci occuperemo di, di un termostato smart, quindi la possibilità di, di controllarlo tramite wireless e varie applicazioni. E poi trattiamo di tante notizie interessanti. C'è un bel articolo di cosmologia dedicato alla, alla fotografia e ai buchi neri. E poi abbiamo tante notizie dedicate ai, a fiere ed eventi in giro per l'Italia, dedicate alla mineralogia e alle scienze naturali. C'è un bel articolo dedicato alla trigonometria. Per saperne di più potete trovare la rivista in edicola oppure acquistare il numero in versione online grazie per l'attenzione e vi aspetto al prossimo nostro video buona giornata